È il 4 gennaio 2022. La prima pazzia dell'anno. In 3, 2, 1. Wow! Vedo palme. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, ci troviamo alla Martinique! In realtà questo è l'ultimo full day, l'ultimo giorno pieno, perché domani sera partiamo e ritorniamo in Italia. Ho voluto aspettare a fare questa intro perché la settimana è stata di completo relax. Uh, dovete sapere che praticamente io i primi di gennaio dopo che abbiamo fatto un Natale Capodanno da soli, rinchiusi, in sordina, così stavo esplodendo Sicché ho detto voglio andare al mare, voglio godermi la vita E ho incominciato a scandagliare il sito di Viaggiare Sicuri per trovare una meta che non avesse troppe restrizioni Cerca, cerca, cerca, cerca, erano tutti i paesi della lista D oppure paesi della lista E, corridoi turistici Che sì, ci puoi andare, però devi organizzare con un'agenzia e noi non avevamo tempo Sicché, mm, allora a un certo punto ho rinunciato e ho detto vabbè, via Lista C, andiamo a qualche parte vicino A un certo punto leggo Francia, aperta parentesi La riunion Guadalupe-Martinica, escluse qualunque altra isola, io Dove, dove sta la Martinica? Stato a cercare ho scoperto che sono isole, ho scoperto sì perché io non è che sono proprio ferratissima in geografia, comunque ho scoperto che sono isole dei Caraibi francesi e quindi essendo Francia eh, sono le restrizioni applicate sono le stesse per andare in Francia. Quindi quando io ho prenotato non serviva nemmeno il tampone alla, per andare, l'hanno aggiunto dopo due giorni che avevo prenotato io ho presentato il 4 gennaio e eh, invece sì per il ritorno ci sarà da fare il tampone perché l'Italia fino al 31 gennaio per ora vediamo se lo rinnova richiede il tampone all'ingresso niente è stata una settimana fantastica e um, abbiamo fatto qualche clip e adesso vi lascio al video e vi porto con noi spero che questo video vi faccia viaggiare un pochino l'intenzione è quella farvi viaggiare insieme a noi farvi vedere tante cose belle attraverso i nostri occhi Salute Jimmy! Eh? Ciao Nini! Oddio, bravo lui! il video! Oh. Anche oggi siamo raffreddati! Pilota beccala giusta, beccala giusta! Per questa settimana alla Martinique. Allora, ci troviamo alla Martinique e abbiamo optato per un appartamento con cucina. Questo perché qui a Martinique c'è il coprifuoco, quindi dalle 20 alle 5 del mattino è tutto chiuso, bar, ristoranti, tutto chiude. Per questo abbiamo scelto una soluzione con cucina. Dopo aver scandaliato l'internet noi abbiamo prenotato i voli due settimane fa, quindi non c'erano tantissime opzioni ma soprattutto tutto ciò che trovavamo era molto spartano. Finché non abbiamo trovato questo residence, che è il residence Poseidon alla marina di Forte de France con una cucina poi il resto dell'appartamento consiste in questo spazioso Cioè io ci potrei aver potuto fare il workout qui Cioè questo per no? una quarantena era perfetto questo spazio Pazzesco Lì c'è del bambù Vabbè <ride> il bambù Tralasciamo il Televisore Insomma qui è veramente super spazioso c'è il terrazzo fuori che dà sul porto, porto turistico e porto commerciale. Spettacolare, fare colazione qua fuori la mattina è bellissimo, Sentivo proprio l'odore del mare, il profumo. E poi di qua c'è la camera da letto e c'è tantissimo spazio, l'armadio è tutta questa parete, cioè è gigante qui per appendere. Abbiamo portato roba per uscire la sera, Ma nella speranza <ride> che improvvisamente con un miracolo Gigante. togliessero il coprifuoco, ma nada. Nada anzi, però oh, vita di mare, vita di mare tutto il giorno, io non mi lamento. Bagno, doccia, ma e soprattutto ah, siamo in Francia, quindi abbiamo che in realtà tu sai cosa significa WC, WC sì. water closet. Quindi, il, la stanza, il closet, che sarebbe l'armadio, con l'acqua, col gabinetto. Quindi, water closet, <ride> Anzi, è così è giusto. Cioè, ognuno, poi è molto pratico perché ognuno fa il suo, si lava nella doccia che okay. impara a farti la doccia a metà, <ride> e poi la camera da letto con un'altra terrazza sul retro. Questa è la nostra casa per questa settimana e adesso andiamo all'esplorazione di Martinique devo immortalare questo momento via i calzini benvenuti piedini oh, liberi che bello Sai chiaro, anche perché questo piatto l'hai sbagliato te. Cosa pensavi che fosse? Pensavo che fosse mh, pesce, cevice, quindi pesce crudo. Eh, guarda, non <ride> no, è cosa cruda è vero, sono le verdure. Non è mai crudo questo, buonissimo. Siamo venuti in questa spiaggia chiamata Anse Noir E la particolarità è che la sabbia è nera, totalmente nera wow. Già amo farlo di mio ma qui assume tutto un altro sapore cioè. Che spettacolo Ma che cos'è questo? Wow 5 ore il chilo le zucchine alla faccia della zucchina la curcuma a 9 oh uh, c'è la zucca sì, sì. sono patate dolci alla faccia delle patate no questo patate. Boh, prodotto locale da queste Kim queste sono quelle, queste son la... quelle di man... che abbiamo mangiato oggi, oggi. Sì, sì. wow sì, guarda come sono non queste ma non so No, non penso sia un bravo. Ma un bel finocchio 8 euro al chilo? No. Choufleur. choufleur Perché le carote costano un sacco? Non pensavo sì, perché costa tutto il, sacco? il cavolfiore 7 euro E per gli champignons bianchi 14 euro al chilo e mezzo <ride> C'è cioè, 14 euro al chilo e mezzo, <ride> cioè, 14 euro mezzo al chilo <ride> anche <per> <ride> troviamo una cosa assolutamente divertente no, non è divertente, è preoccupante visto che dobbiamo mangiare a casa quindi poiché è tutto caro satanato, abbiamo optato per oh, eh, eh. roba in scatola e verdura surgelata qui la cena di questa sera che prevede pollo, fagioli in scatola al pomodoro e couscous per altre stellate, cene gourmet con... per altre cene stellate io facevo un <ride> altro <ride> che io non voglio. non voglio questa mattina siamo venuti a prenderci delle coccole in questo angolo di paradiso l'avevo visto su instagram e mi ha subito attratto ho detto io dici devo andare cioè, guardate che spettacolo e ho avuto modo di parlare con non so se mi sentite ho avuto modo di parlare con la proprietaria e mi diceva che lei e la sua famiglia hanno costruito wow. tutto questo con le loro mani negli anni e adesso praticamente facciamo eh, un'oretta di percorso che si parte doccia piscina bagno nel fiume e sauna che è qua e poi un bel massaggio di coppia oggi ci coccoliamo totalmente questi sono degli oli che fanno loro con i fiori, questo mi ricordo cos'è, ananas e mango Finito il massaggio, com'è? Tanta roba, il massaggio, <ride> ma anche questo Allora, c'è cioè, del succo di mango della vicina, gli oli con cui abbiamo fatto il massaggio e questo gelato che è un frutto tipico di qua saputo ben dire il nome biscotto al cocco e poi tutto questo è edibile tipo cialda che frutto è? Eh? ecco bravo ora <ride> lunch spot del giorno wow quella che quella. Bonda, che bomba Spettacolo. oggi siamo venuti in un posto super super local lontano dalla città delle attrazioni turistiche per in realtà eravamo alla ricerca di un posto dove fare kayak ma ci siamo imbattuti in un paesino proprio tipico per come vivono le persone Vediamo se riusciamo a fare qualche clip uscendo, perché insomma non voglio invadere la loro privacy, però uh, è molto molto caratteristico e a me queste cose fanno impazzire. Io amo vedere come vive la gente locale, quindi vediamo se riusciamo a inontrarci un pochino. <ride> finalmente ci siamo fermati in una delle cose più caratteristiche di Martin Sì, praticamente è proprio caratteristico fare trovare stazioni impostazioni di pollo alla griglia cioè questi sono barbecue super professional cioè qui stavamo passando abbiamo detto ma senti ma per pranzo ma un bel polletto alla griglia qui on the road poi ci sono anche sul lungo il mare quindi un polaire in Questa cosa è semplicemente fantastica! C'è un pellegrinaggio di persone in mezzo al mare. Vai a 300 metri in mezzo al mare e c'hai l'acqua alle ginocchia. Spettacolo! Inoltre, questa spiaggia Pont Flauna, è praticamente un paradiso per chi vuole fare kitesurf. Quanti metri saremo distanti dalla riva? Ok, okay. okay. Yes. che ho detto? Oh. Io non parlo francese, sono andata a giugno. Quindi c'è tutta l'acqua e poi si torna, cocco, smuovilo, eccola, com'è? Buono, assaggia. ma <ride> allora lo vedete dalla parte opposta vai quanti movimenti fai <ride> Questa è una delle spiagge più belle che abbiamo visto fino ad ora. Mi hai camporato! Ma mi hai camporato! come se sei una stassia! No! No, no! Ma mi hai campionato, mi hai affossato! No, vieni qua! No! Ma che alla fine! Sto toccando mi hai affossato! Le valigie che abbiamo fatto! La valigia che dovevo fare! Come vi ho detto, qui c'è il coprifuoco, quindi la sera veramente torniamo a casa e non facciamo niente. Quindi giornate di mare, costumi, copricostumi, ciabatte, that's it. Purtroppo fare un trolley e sarei stata molto più comoda durante il viaggio. Non so se si vede, forse sì, sì, sì, si intravede, quella è una stella marina. Adesso magari quando esce un gocciolino di sole, scusi sole, mh, uscire come delle stelle marine... Questa parte dell'isola l'acqua è spettacolare. A noi piace molto di più, e guardate. paesino che stiamo venuti a vedere oggi è carinissimo, <ride> anche tu sei carinissimo, <ride> che stile. fa vedere le pupine? Anch'io, il mio, come siamo? regiseno Già le sei? Ci siamo, ci siamo, ci siamo, dai. Fortunati, fortunati. Comunque questo sfondo sa molto di Re Leone, eh? Queste nuvole strette e lunghe. Molto Re Leone, con questa palla che scende. Bella. Guarda come Stasera è velocissimo. Si vede. Stasera si vede. C'è cioè, due minuti è andato. Sì. Comunque, dopo questi giorni, ho preso una decisione. Inizio a studiare francese seriamente Ui! Brava Brava, Brava. Brava. Silvi Brava. Silvi <ride> Questi giorni sei Silvi Silvi Jimmy promosso il re indiscuso degli erbi Li fa tipo al limite del bruciacchiato Con questa crosticina Come li faceva la nonna Come li faceva la sua nonna Mamma che buoni che sono belli secchi Oggi abbiamo deciso di fare una tappa in una delle distillerie dell'isola. Sì, eh, no? Ah, a No, io amo il rum. Ah, tra tutti Ti amo. Piace? Che bello qui, però. Qui è meraviglioso ecco quello che vorremmo fare con si sì, sì, no? un giardino esatto come oh, no, gli attrezzi del... come fare gli attrezzi del... come fare gli attrezzi su 7 non è male no. E <ride> eh, di sicuro abbiamo alzato la media rispetto a Favignana <ride> sono nera buongiorno ultimo giorno qui ultima mezza giornata più o meno questa mattina, siccome abbiamo il tampone alle 9 e mezza, ne approfittiamo perché qui le giornate iniziano molto molto presto, ci svegliamo alle 6 e la sera andiamo a letto molto presto, perché anche siamo veramente distrutti. Comunque, ci svegliamo alle 6, colazione e solitamente poi partiamo subito per il mare. Oggi dobbiamo aspettare di fare il tampone qui vicino e quindi abbiamo un'oretta e mezza e ne approfittiamo... Di questa bellissima location per creare qualche contenuto fitness per Instagram, YouTube, eccetera. Quindi uniamo l'utile e il dilettevole. Buongiorno a tutti! Questa mattina, ultima giornata di mare. Fino a qualche minuto fa stava diluviando mentre eravamo in macchina per ora sembrerebbe essere addirittura uscito il sole vedremo quanto durerà la silvia non ce la faceva più aveva solo voglia di arrivare per fare l'ultima nuotata e speriamo che reggo che il tempo regga a piovere, guarda guarda come suol dire mare piatto come l'olio. Bade e meraviglia! Spettacolare! Ti mancherà eh? Sì. sì! Dai, bagno! È da dieci minuti che sto fissando questo scorcio e sto cercando di imprimermi tutto questo negli occhi perché è facile dire vivi il momento, goditelo, vivilo al massimo, eccetera, però non è, non è così facile da fare perché quando lo, lo fai e sei qui lo vivi, però poi quando, cioè, non realizzi quanto mm, ti mancherà, lo realizzi sempre dopo e io eh, sempre di più sto cercando di vivere il momento con intenzione, cioè impegnarmi e dirmi Silvia, sì, ora connettiti, goditi sì il momento, fai le tue cose ma realizza che le stai facendo perché non è così immediato almeno per me e quindi vi lascio anche a voi vivere un po' questo momento. ultimo pranzo pre partenza chiudiamo con il botto siamo al ristorante del nostro residence buon appetit! come si dice e la badalà messi decisamente il pranzo migliore di tutta la settimana perché in realtà nei vari localini in giro per l'isola il menù è sempre uguale quindi dopo un po' era diventato anche un pochino irripetitivo. Anzi questa roba. Anzi ah, sì, io sono in paradiso. Oh vai. Oh vai. Oh yes. Oh yes. E au revoir. Au revoir bellezza. Let's go. Let's go. Mm -hmm. Ho uno zaino anche più largo di me. Io viaggio sempre in condizioni molto sexy, devo dire. Sono visto questa prova della vista.